Per il 45esimo appuntamento della rubrica Il sessuolo corrisponde, oggi mi soffermo su una domanda che mi è arrivata via mail in queste settimane a cui ho provato a dare risposta anche cercando di chiarire alcuni punti di quello che mi veniva chiesto perché c'era un primo passaggio che non mi era sufficientemente chiaro e che ritenevo fosse importante provare ad approfondire prima di dare una risposta più esaustiva. Eh, considerando che poi la risposta completa alla fine sono venute quattro pagine tra una cosa e l'altra, quindi il contenuto per quello che eventualmente vi perdessi nel, in questa risposta video, il contenuto lo trovate sul sito dottorvalerio.com E considerando che quindi in questo caso la persona che mi scrive è una ragazza di 30 anni che dice di aver iniziato la relazione attuale sei anni fa con una persona con cui inizialmente le cose andavano molto bene, il sesso funzionava molto bene e per un anno le cose quindi sono andate in questo modo, in un modo molto positivo, si stavano prendendo l'uno dell'altra, quando poi lei dice improvvisamente invece cinque anni fa lui ha scelto di interrompere la relazione ed è lì c'è stato un buco di un paio d'anni che poi tre anni, tre anni fa hanno ripreso per stare insieme ancora oggi. Ed è una situazione quindi questa in cui lei dice forse effettivamente in quel caso qualcosa è cambiato, forse mi sono un po' scottata, un po' traumatizzata da quello che è successo, ma non so come, se lì o dove, in qualche modo dice forse mi si è creato un blocco, forse c'è qualcosa che è successo perché lì la sessualità era ok, andava bene nonostante non provassi provassimo l'orgasmo ma andava bene mentre successivamente nell'ultimo periodo eh, la cosa ha continuato a andare in questa direzione ma il sesso non è più ok non va più bene perché a un certo punto sia il desiderio sessuale che la mia eccitazione in qualche modo hanno iniziato a diminuire e ad oggi quindi vivo mi dice vivo il sesso più come un dovere più come una cosa che faccio per lui per star dietro le sue esigenze e le sue richieste che non perché io ne abbia voglia e questo comprensibilmente crea diversi problemi considerando che Stanno provando in qualche modo a risolvere la cosa. Lei dice: eh, L'anno scorso poi ho eh, vissuto in maniera un po' dolorosa la situazione della pandemia, sempre in mente altri aspetti, e per quello poi mi sono rivolta a uno psicoterapeuta con cui ho lavorato su me stessa, ho migliorato diverse cose, ho trovato più serenità, però questo argomento sulla sessualità ancora non sono riuscita ad affrontarlo, a risolverlo. E quindi quello che mi chiede poi nello specifico, questa persona sono due cose: cioè, da un lato mi chiede, a ah, consigli per risolvere autonomamente la cosa e quindi oggi proviamo anche in questo video a soffermarci un pochino su da che parte potrebbe iniziare a lavorare per risolvere meglio questa cosa autonomamente e dall'altro un dubbio assolutamente lecito eh, mi chiede se questa cosa ritengo che sia risolvibile oppure no cioè al dubbio che magari questa cosa eh, possa ormai essere un problema rovinato un problema danneggiato e il dubbio il timore di essere rotti di danneggiati in maniera irreparabile è un, è un dubbio che tante persone hanno eh, sia quando si tratta di qualcosa di corporeo ma anche tanto quando si parla di qualcosa di emotivo che continua a ripresentarsi che non capiscono bene come funzioni e nella maggior parte dei casi tranne alcune situazioni particolari eh, la maggior parte delle situazioni sono risolvibili, sono affrontabili se affrontate nella prospettiva giusta e se si riesce ad approdare quella che è una prospettiva più salutare, più efficace nel sia vedere il problema, sia nell'affrontare il problema, sia nel risolvere il problema. Quindi tutto si può fare, la questione è cercare di aiutarci a condividere e costruire quelle che sono le caratteristiche e quello che serve per arrivare al risultato. Però il risultato tendenzialmente quando si tratta di problemi psicologici o sessuologici, tendenzialmente il risultato è era la nostra portata, poi bisogna vedere come ci si arriva, ma era la nostra portata. Fatto sta che, dalla prima mail che mi ha scritto questa persona, io ho fatto una piccola aggiunta chiedendo qualcosa perché, da quello che mi stava venendo detto, c'era un pezzo che non mi tornava. Avevo chiaro che la risposta sarebbe stata lunga, e quindi ho chiesto un approfondimento sul tema della masturbazione perché non mi si può parlare di anorgasmia di difficoltà di contatto con la propria citazione con il proprio corpo, eh, senza ritagliarsi un piccolo spazio per capire ok, ma che opinione c'è rispetto alla masturbazione? E in maniera sintetica questa persona la risposta poi eh, anonimizzata la trovate comunque sul, sul sito eh, la, la persona quindi mi scrive eh, la masturbazione l'ho sempre vissuta come una cosa un po poco poco naturale poco spontanea eh, mi è capitato di forzarmi nel provare a farla ma non ho mai ottenuto i risultati che volevo eh, ho sempre visto che c'erano altre cose che preferisco fondamentalmente a masturbarmi ci sta soprattutto quando non è poi piacevole quanto vorrei mentre diversamente mi dice però è capitato alcune volte che eh, in occasioni in cui avevo bevuto un po eh, in quell'occasione poi io sia riuscito a raggiungere l'orgasmo. E questo è un dettaglio cavoli, fondamentale, no? perché porta proprio a una lettura diversa del problema, cioè passiamo da un problema eh, di difficoltà nell'orgasmo che è eh, generalizzata, cioè un orgasmo che non si è mai innescato in nessuna occasione, a un problema situazionale. Un problema situazionale quasi generalizzato perché non ci riesce comunque, non ha capito bene in che situazione ci riesca, ma un, un orgasmo che in realtà alcune volte si può innescare, ci sono delle condizioni in cui invece può funzionare questo meccanismo e, cavoli, è particolarmente significativo e importante cercare di approcciare a questa cosa cercando di capire in che modo si può cercare di arrivare a questo risultato. Questo è un aspetto fondamentale su cui lavorare. Comunque.. Partiamo con ordine, no? Prima di tutto, la prima parte della domanda riguardava il questo blocco è risolvibile, che è una domanda assolutamente importante e lecita, e io credo che si possa rispondere a questa domanda, oltre a quella breve parentesi che facevo un attimo fa, ma soltanto se iniziamo a concettualizzare il blocco in un modo più sensato, perché se noi concettualizziamo questo blocco come questo trauma, questo tabù, questa cosa che in qualche modo eh, si è andata a costruire soffocando eh, la donna che ero e la eh, funzionalità e l'efficacia che prima avevo nella sessualità, questo è un modo non efficace di andare a ragionare su quello che sta succedendo nel sesso, perché non è così, non è così. Cioè anche questa persona mi dice prima il sesso era ok, però comunque non raggiungevo l'orgasmo, quindi prova eccitazione, prova desiderio, eccetera. Però non arrivavo a quel punto e quello, per quanto in quell'occasione fosse sufficientemente soddisfacente per lei, mi permetto di suggerire che non era ok. È importante che la persona che mi scrive e le persone che si trovano in questo tipo di situazione pretendano di più. E non pretendano di più dal loro partner, perché anche nel modo in cui scrive che questa persona sembra quasi che fosse il partner a doverle produrre un orgasmo, non è tanto pretendere di più dall'altro, ma è pretendere di più dalla propria sessualità. Cioè che nella propria sessualità una persona riesca a vivere il sesso piacevolmente è un obiettivo a cui è importante che proviamo a puntare. Se non ci sono delle condizioni mediche che ci impediscono questo, è importante che proviamo a puntare a un certo grado di piacere e di soddisfazione. E una qualche modalità sana, salutare, piacevole per raggiungere l'orgasmo, tendenzialmente possiamo cercare di ragionarla e di costruirla. È una cosa su cui si può andare a lavorare. Cerchiamo di non tirare rimi in barca prima di almeno di averci provato. Considerando che quella persona che mi scrive, poi ci ha provato tanto, no, ma ci ha provato in modo sbagliato, cioè ci ha provato sempre affidandosi a qualcun altro che in quel caso, quindi, che è il partner, ma questa cosa invece non è la modalità più efficace per andare a lavorare su qualcosa nel momento in cui il partner non può brancolare alla cieca nel favorire un risultato che invece spetta prima di tutto a noi stessi, è un qualcosa che... Eh, è importante quindi andare a rivedere quando si parla di blocco, dell'avere un blocco, perché una concettualizzazione alternativa, una prospettiva più funzionale nel ragionare su quello che sta succedendo non è tanto sul mi è caduta sta cosa addosso e non so cosa farmene, non so dove andare a sbloccare chi ero prima, non è quello. Quello che sta succedendo oggi è l'espressione più naturale, più corretta, più ragionevole, più sensata del, del, di tutto quello che si è accumulato e dell'espressione più reale della persona che eh, la, chi mi scrive è oggi non è una versione eh, deformata eh, danneggiata o altro è questa cosa qua è questo tipo di persona che sta esprimendo questo tipo di risultato con il massimo delle sue capacità delle sue competenze quello che sta succedendo quindi non è un qualcosa un meccanismo che va sbloccato per ritornare a riprendere il flusso precedente non è un fiume con una diga in mezzo ma è proprio tutto un percorso che ha preso e che è importante che continui magari raddrizzando il proprio iter o ampliando il letto del proprio fiume in modo tale che non sia quindi un fiumiciattolo ma che possa essere davvero un fiume navigabile e in cui si possa eh, vivere le proprie esperienze in maniera piacevole. La questione quindi è, non è tanto il guardare al passato con nostalgia, perché il passato non era meglio del presente. Il passato era peggio. Nel passato c'erano gli stessi problemi, ma la persona non era altrettanto consapevole, li viveva quindi in maniera più soddisfatta. Nonostante comunque non provasse piacere quanto, quanto sarebbe possibile nella sessualità, anche lì c'era un problema, eppure non se non lo si viveva come un problema. La questione è, non è tanto se lo vivo come un problema oppure no, che è chiaro, è il motivo per cui ci lavoro meno, ma è il problema c'era anche prima e il come io non affrontassi questo problema fa parte un po' della mia difficoltà. Forse è possibile quindi che prima di tutto è importante che quindi proviamo a, a definirli un po' meglio questi problemi, no? Cioè abbiamo un disturbo dell'orgasmo femminile, è un disturbo dell'orgasmo che ci sempre è sempre stato e che è situazionale, no? Cioè generalizzato nell'esperienza quotidiana che ha questa persona, ma situazionale perché è capitato in alcune occasioni che questa persona raggiungesse l'orgasmo e... Provare a capire che cosa è successo in quelle occasioni in cui ha bevuto un po' e l'alcol ha permesso che si raggiungesse l'orgasmo nella masturbazione eh, è probabilmente un elemento centrale della questione, perché l'alcol poi non è una sostanza complessa, fondamentalmente è un anestetico che eh, inibisce alcune funzioni cerebrali partendo dal, dal lobo frontale e eh, disinibisce un po' rispetto a alcuni meccanismi di controllo che abbiamo. Però c'è cioè, già una cosa simile, ci dà un indizio incredibile, cioè ci dice che forse controllo un pochino troppo forse ci sono alcuni aspetti in cui il mio modo di approcciarmi a me stessa e al mio modo di vivere certe cose si basano su dei mezzi controllanti degli aspetti di controllo che non sono salutari non sono efficaci e forse questo è un indizio assolutamente importante per capire che cosa forse c'era di sbagliato Cosa forse c'è ancora oggi e di quale bagaglio pesante è importante che io mi liberi per approcciare alla donna che voglio essere domani. Quindi, prima di tutto, uno è un disturbo dell'orgasmo femminile, ok? Un secondo aspetto che forse può essere. Senza pretesa di fare diagnosi, perché è chiaro: non è che da un uno si mette a fare però sembra, sembra questo. Un secondo elemento su cui può essere utile ragionare riguarda il disturbo del desiderio sessuale dell'eccitazione fem sessuale femminile, che è un aspetto invece acquisito e che. È intervenuto poi nell'ultimo anno qualcosa con quello che succede nella relazione di coppia, con il fatto che quindi il sesso sta diventando meno desiderabile, e con tutta una serie di effetti a catena che forse vale la pena di considerare, perché poi nel momento in cui eh, inizio a provare meno piacere, e quindi poi dopo un po' perdo motivazione perché non arrivo mai al risultato a cui vorrei arrivare, e quindi poi a un certo punto la cosa diventa meno desiderabile, quindi diventa meno desiderabile, quindi comprensibilmente mi eccito di meno, mi eccito di meno, quindi provo ancora meno piacere, provo ancora meno piacere, quindi è ancora meno desiderabile, inizia a diventare un circolo vizioso A un certo punto, chiaro mi chiedo ma perché la sto facendo sta cosa? Lo continuo a fare magari un po' per dare piacere all'altra persona, per condividere un momento con l'altra persona o per sperare che succeda qualcosa di diverso dal solito, ma non è un approccio molto salutare, perché approcciarsi al sesso senza una sana eccitazione, senza del sano desiderio, magari a livello meccanico può anche funzionare, eh, però non è un approccio eh, salutare per la propria sessualità, perché può anche implicare delle cattive abitudini, può anche provocare eh, dei dolori dei fastidi che è meglio che non ci siano, no? non c'è niente di grave tendenzialmente, però se riusciamo a toglierci le certe cose, se riusciamo a evitare certi tipi di, eh, di, di percorsi forse è meglio. Eh, considerando che quindi questi sono due elementi sessuali su cui vale la pena considerare, che sono due problemi su cui vale, bisogna lavorare, e quindi tornando a quel consigli per risolvere autonomamente la cosa, ci sono due cose su cui è importante lavorare in autonomia, e poi, però, una terza cosa che secondo me emerge da diversi aspetti di quello che la persona descrive sono dei tratti controllanti, come dicevamo prima l'alcol ha spento il controllo e quindi è riuscita a raggiungere l'orgasmo, degli aspetti controllanti e un po' ossessivi che forse ostacolano la collaborazione con se stessa. Cioè, perché con la stessa idea appunto del avere questo blocco da risolvere, è un modo di cui forse a volte non ci rendiamo conto, ma che finisce per eh, concettualizzare tutto il proprio, il proprio problema come il fatto di dover iniziare una battaglia contro se stessi, contro un aspetto... Eh, negativo e patologico di sé da andare a estirpare risolvere per stare meglio e questo modo di affrontare il proprio benessere la propria salute emotiva e la propria salute sessuale è un modo di fare guerra a se stessi è un modo di tentare di eh, avere un controllo ostile nei propri confronti e questa cosa non fa bene questa cosa non è salutare perché la propria mente, la nostra mente, anche se noi a volte quando abbiamo delle difficoltà che coinvolgono la testa viviamo la mente come se fosse un nemico, un ostacolo che in qualche modo ci sta mettendo i bastoni fra le ruote dobbiamo invece considerare per quanto possibile che la mente invece è il nostro migliore alleato per andare a curare qualcuno non serve andare a fargli la guerra andare a cercare gli strumenti per poi aggredire il problema e estirparlo alla radice così che io possa finalmente tornare a respirare non è quello il problema che mi sta capitando è la massima espressione del mio modo di vivere e di essere arrivato a quel punto della mia vita e quel meccanismo non è un meccanismo negativo è un meccanismo che sta portando a un risultato negativo che sta portando a un risultato indesiderabile ma il meccanismo di per sé quello è naturale è fisiologico è sano soltanto non sta riuscendo ad adattarsi probabilmente l'ho imparato in un contesto in cui aveva ancora un suo senso, una sua funzionalità e adesso lo sto continuando ad applicare in un contesto in cui non c'entra più niente ma quello non è un qualcosa che mi si è attaccato e mi sta rovinando dall'interno è un qualcosa che mi ha protetto in passato e oggi invece mostra tutti i suoi limiti perché continuo. La mia mente continua purtroppo è un po' alla cieca a cercare di proteggermi eh, in modo eh, un po' eh, troppo meccanico e non, fu non efficace. Non, sta facendo del, non mi sta facendo del male, non è che mi vuole del male, non c'è un'intenzionalità che mi vuole del male. C'è soltanto un tentativo di fare quello che si riesce a fare con dei risultati forse modesti, ok? Ma quindi quello che serve è cercare di evitare questa guerra santa contro se, contro se stessi e piuttosto invece cercare di mettersi lì a curare amorevolmente il proprio benessere con un approccio invece più gentile, più posato, più delicato, perché se no altrimenti c'è cioè, il rischio anche di beccare il fatto che eh, alcuni pensieri siano la causa di questo, di questo discorso e iniziare a dialogare con questi pensieri anche con delle frasi assolutamente opportune, sensate e ragionevoli. Ma se questa cosa la faccio con un atteggiamento ostile tutto poi risulterà sempre un tentativo di forzare un meccanismo. Come quando ci troviamo eh, a dover convincere qualcuno e partiamo subito in quarta eh, mostrandoci ostili, mostrandoci aggressivi. In quel modo non si ottiene niente, si ottiene soltanto che dall'altra parte si alzi un muro. Ed è naturale e comprensibile che sia così, mentre invece per quanto a volte ci può risultare difficile, serve provare invece a mostrare una certa apertura, perlomeno su quello che sembra ragionevole, no? E quindi in questo senso l'idea stessa del blocco è quel figlia no? di quell'avere l'idea di voler fare battaglia a se stessa e non è quella invece la direzione in cui dobbiamo andare. Serve invece provare ad andare in un'altra direzione. Forse lo psicologo con cui in passato ho lavorato potrebbe essere d'aiuto in questo per cercare di mettere eh, qualche puntino sulle i rispetto al come cercare di addolcire e ammorbidire quella sua tendenza al controllo quella sua ostilità che a volte ha con se stessa oppure senza eventualmente rivolgersi al collega visto che mi parlava del come lavorare autonomamente sulla propria difficoltà potrebbe essere un'idea quella del cercare di mettersi a recuperare alcune delle cose che ha utilizzato nel lavoro di psicoterapia fatto su se stessa e cercare di utilizzare quegli strumenti per in questo contesto Cercare di fare quel passo in più che magari le può dare accesso alla possibilità di ragionare sulla propria sessualità in un modo più efficace, più funzionale. Su questa cosa, assolutamente ci può iniziare a lavorare da sola e questa è la premessa no? a lavorare sulla sessualità. Cioè, iniziare a entrare in una prospettiva in cui prendersi cura di se stessa non significhi farsi la guerra e danneggiarsi eh, con, eh, con, aggressi con aggressività, ma piuttosto amorevolmente prendersi cura di sé. Ok, che è una cosa importante da considerare perché poi il calo del desiderio, no? il calo del desiderio che si è venuto a creare nell'ultimo anno e mezzo eh, è un qualcosa che deriva anche dalla considerazione forse errata, no? che il sesso prima fosse ok, mentre il sesso prima è importante, ancora che l'abbiamo già detto, ma di ribadirlo: che il sesso prima non era ok. Tutto il sesso può essere sufficientemente ok, però c'è qualcosa di diverso nel fatto che eh, comunque quel sesso non portava a un risultato, era evidente che non portasse a quel risultato, e questa cosa da qualche parte comunque prima o poi doveva emergere e doveva uscire. Serve per quanto possibile invece cercare di trovare delle modalità più o meno, eh, più o meno fantasiose per cercare di ritagliarsi in un aspetto piacevole della propria sessualità, senza delegare agli altri però questo risultato. A volte capita che questo capita eh, più spesso al femminile che al maschile, però può capitare in tutti i casi: che i partner a volte deleghino all'altro eh, l'esito della, della propria esperienza sessuale. Eh, se riesco a far sesso in un certo modo è merito della, della partner con cui sto, se riesco a provare abbastanza a piacere è merito del partner con cui sto. Eh, questa cosa, no? È è comprensibile in una logica relazionale data dal, dal, dal, dal sesso, ma contemporaneamente è profondamente sbagliata. Perché l'esperienza della sessualità, dell'orgasmo, del piacere nel sesso, è un qualcosa che può nascere anche nella relazione tra due persone, ma è un'esperienza profondamente individuale. È una cosa che nasce prima di tutto nel contatto con se stessi e poi dopo, in un secondo momento, nel condividere quel contatto anche con un'altra persona. Il che significa che la prima cosa su cui quindi andare a lavorare per risolvere autonomamente la propria difficoltà, e che sono quelle di prima, non il blocco, no? sono il discorso sul desiderio, il discorso sull'orgasmo, eh? Eh, la prima cosa quindi da iniziare a fare è iniziare a riportare l'attenzione su se stessa centrarsi centrarsi meglio su di sé e questa cosa per alcune persone a volte è estremamente difficile soprattutto quando si parla di intimità di sessualità perché sono abituate a leggere la propria sessualità in confronto con gli altri nel rapporto con gli altri mentre invece è importante avere un rapporto prima di tutto individuale con la propria sessualità e cercare di iniziare a fare attenzione a sé alle propri pensieri, alle emozioni che ne conseguono eh, quindi pensieri collegati alla sessualità e eh, alla coppia e eh, alle emozioni che, che conseguono tutte queste alle proprie fantasie sessuali, i propri desideri sessuali distinguendo tra fantasie, quelle che aiutano l'eccitazione ma non sono poi qualcosa che davvero realisticamente vorrebbe realizzare dai desideri che sono qualcosa che altrettanto è eccitante e in più potrebbe avere anche un aspetto reale e realistico all'interno della sua esperienza e della sua esperienza anche di coppia e quindi iniziare a mettere meglio a fuoco questi pensieri per averli un po più chiari per sé e iniziare poi a lavorare sul contatto con il proprio corpo che non è soltanto un corpo da abbellire e mostrare al suo partner perché possa piacere al suo partner ma prima di tutto da riuscire a sentire un corpo proprio perché a lei possa piacere il proprio corpo lei possa sentirsi meglio col proprio corpo e possa quindi cercare di dedicare spazio a questo aspetto nella propria intimità, nella propria sensualità indipendentemente da chiunque altro, che lei si possa sentire eccitante e questo non significa quindi eccitarsi di se stessi ma che possa sentirsi eccitante rispetto alle sue fantasie e alle sue desideri che poi possono anche riguardare assolutamente il suo partner ma contemporaneamente riguardano un sentirsi apprezzabili sentirsi amabili, sentirsi seducenti, non il fatto di Necessariamente trovare trovarsi seducenti o di eh, sentirsi eccitati dalla propria, dalla propria immagine, ma un riuscire a sentirsi a proprio agio nel proprio corpo che è un elemento fondamentale per riuscire a star bene nella sessualità perché poi il sesso, per quanto sia un aspetto poi anche tanto emotivo, eh, immaginato, relazionale e tutto il resto, il sesso poi comunque si fa col corpo e quindi con il proprio corpo è tanto importante sentirsi a proprio agio. e Dicevo, iniziare quindi a porre attenzione al proprio corpo, alle proprie sensazioni e parlando di sensazioni, forse è utile fare una piccola parentesi rispetto al fatto che i desideri sessuali e le fantasie sessuali, poi perché si attivino, partono e si fondano sui sensi, sulla sensorialità. I sensi fondamentalmente, quindi, ne abbiamo cinque, no? Vista, udito, gusto, olfatto, tatto e per la maggior parte delle persone uno o più di questi hanno un ruolo preponderante, che sia il tatto, che sia il toccarsi o il toccare qualcosa, che sia il, la vista nel guardare anche del materiale eh, di immagini di video o nel chiudere gli occhi e immaginare delle immagini, che sia un qualcosa olfattivo, che sia un aspetto gustativo, che sia un aspetto... Anche uditivo, che a volte per alcune persone rispetto al sentire alcuni suoni legati al, al piacere, alla piacevolezza o sentire una determinata voce o sentire comunque qualcosa, a volte aiuta a innescare poi delle sensazioni fisiche e quindi a passare magari da un senso all'altro. Quindi per esempio, visto che questo è un video, per esempio c'è una voce, eh, un per fare un esempio, la SMR, no? quella modalità con cui eh, alcune persone producono dei suoni per produrre delle reazioni negli altri, è un modo in cui tramite l'udito, l'udito poi innesca una reazione fisiologica che per alcune persone sa essere anche sessualmente eccitante. Il che quindi significa che poi i sensi, quel senso ci si può un po' giocare per collegarli l'uno agli altri. E la questione è che questa cosa non la può scoprire casualmente perché fortunatamente capita qualcosa in quei momenti che si sta dedicando col suo partner. Serve che questa cosa la scopra da sola, la scopra dandosi del tempo, con calma, con, nella situazione più semplice possibile. Perché poi quando ci mettiamo dentro un'altra persona, quindi già la ricetta diventa un po' complicata, mentre a volte. Se si passa alla metafora culinaria, a volte le ricette migliori sono quelle che non si basano su ingredienti e eh, questioni e eh, modalità complicate, ma con pochi ingredienti di buona qualità, poi eh, cucinati con, eh, con saggezza. E la questione qui è la stessa: no? cercare di iniziare ad ascoltare meglio i propri sensi, capire quali funzionano di me meglio la propria sessualità e iniziare a lavorare in questa direzione. Conoscendo il proprio corpo, esplorando il proprio corpo e cercando quindi anche di conoscere meglio i propri genitali, che alla fine sono al centro di tutto questo discorso. Per cercare di fare questo, eh, conoscere i propri genitali significa iniziare a entrare nella prospettiva di lavorare sui propri sensi, sul eh, contatto, prima di tutto visivo, con i propri genitali. Consideriamo che al femminile a volte c'è una certa tendenza a porre poca attenzione sia all'estetica che alla forma che alla, alle dimensioni che al tatto eh, dei, dei propri genitali nel momento in cui i genitali femminili sono interni e quindi eh, se esternamente ce n'è soltanto una piccola parte visibile ma quella piccola parte che c'è visibile perlomeno va esplorata è un qualcosa a cui è importante che iniziamo a dare confidenza a dare attenzione perché ignorare quella parte crea una serie di presupposti che non sono salutari nel contatto con il proprio corpo mentre invece è importante che quello provi a essere un qualcosa di più funzionale e più sano nel modo in cui ci relazioniamo con noi stessi e quindi iniziare a guardare la propria vulva guardare i propri genitali cercare di avere più confidenza con essi cercare di iniziare a conoscere meglio la propria clitoride cercare di lavorare sul capire meglio come funziona la propria clitoride perché poi non ci sono due genitali uguali, ogni persona ha genitali leggermente diversi dagli altri, per quanto poi strutturalmente tendenzialmente sono tutti la stessa cosa, però ci sono per ognuno delle piccole differenze che fanno sì che sia importante cercare di capire meglio come sono fatti i propri per utilizzarli al meglio. Per esempio parlando della masturbazione al femminile, quindi arriviamo al fatto che la fritoride quindi, sia un elemento fondamentale per il piacere sessuale, e sia importante imparare a stimolarla a dovere. Quindi in questo senso se invece non fa questo, se non riesce a dedicarsi dello spazio su questo, andrà sempre in confusione nell'idea che eh, lui mi dovrà pro produrre piacere con la penetrazione, mentre la penetrazione eh, per tante persone non è l'aspetto più piacevole. Infatti quindi cerchiamo di dedicare spazio invece alla masturbazione partendo dalla stimolazione della clitoride. E la clitoride che ha una forma tra l'altro molto simile anatomicamente alla forma del pene. Anche lì c'è una parte che si indurisce che cambia di dimensione, una parte di pelle che, come il prepuzio maschile, allo stesso il prepuzio eh, femminile, può andare a coprire quindi la clitoride e lasciando scoperta a seconda dell'elasticità o dimensione che ha questa pelle. Ma come infatti c'è tutta una serie di varietà che ci può essere rispetto alla forma della clitoride, allo stesso tempo non sta scritto da nessuna parte che tutte le clitoridi vadano stimolate allo stesso modo. Per alcune è importante che ci sia un contatto diretto con la parte scoperta della clitoride, mentre per altre persone a volte quel contatto è troppo intenso e invece è opportuno che il contatto sia mediato e coperto dalla pelle che va a coprire la clitoride. Come Per altre persone ancora, a volte il contatto ancora di quel tipo è ancora troppo intenso e quindi può essere più utile che la clitoride sia stimolata tramite quella parte che invece rientra all'interno della carne ed è ancora coperta eh, dal resto della pelle. Che non è più quel eh, quella lembo di tessuto che in più va a, co va a coprire completamente la clitoride, ma è il resto del corpo, ok? E una volta fatto questo, questo già è un ambito su cui serve che lei si dedichi del tempo. Che poi piacevole o non è piacevole, è tutta una questione di esplorazione. Ma intanto serve iniziare a provare a stare su questo. e poi approfondendo ulteriormente può essere utile provare a dedicare dello spazio alla penetrazione senza fare chissà che cose complicate con sex toys o altro anche quelli poi assolutamente possono aiutare anche perché eh, spesso per molte persone i sex toys non sono tanto occasione di penetrazione ma sono anche semplicemente occasione di stimolazione dall'esterno e di vibrazione no? per, eh, per rendere meccanico quello che altrimenti sarebbe manuale digitale e digitale. Quella è una cosa che assolutamente può aver senso eh, cercare di fare anche soltanto esternamente, ma cercando poi anche di dedicare dell'attenzione a esplorare all'interno del proprio corpo, anche quello è un pezzo fondamentale su cui nessuna persona lo può fare al posto suo. E quindi serve che lei si prenda del tempo e senza la pretesa di andare chissà quanto in profondità, tendenzialmente quello che per lei è interessante probabilmente eh, sta tutto nei primi centimetri della parete anteriore del suo canale vaginale. E adesso quindi su questo le lascio un brivido, eh, un piccolo spazio di mistero rispetto al che cosa andare a esplorare all'interno del proprio canale vaginale, ma si dedichi spazio su questo. Prova a iniziare a darsi con calma del tempo per stare su questa esperienza considerando che questo non è una cosa che deve fare il suo partner questa è una cosa su cui successivamente poi nel momento in cui riesce a vivere piacevolmente il sesso da sola allora può essere interessante iniziare a inserire il suo partner in, con del tempo che vi dedicate assieme e con del tempo che condividete in cui lei si masturba in presenza del suo partner o che lei si masturbi all'interno del rapporto sessuale penetrativo col suo partner o che lei faccia capire al suo partner come le piace sentirsi masturbata e si faccia masturbare da lui in questa maniera o che Giochiate su questa cosa, sul modo in cui riuscite a far funzionare il sesso, e poi a poco a poco questo avrà sempre più variabili nel momento in cui lei inizierà a imparare a sentire il proprio corpo in un modo efficace per riuscire a accompagnare la sensazione della sessualità. Non è una cosa che eh, deve arrivare da chissà chi, da chissà dove o dal quanto vi volete bene. Volersi bene e apprezzarsi, amarsi, rispettarsi sono elementi fondamentali della relazione di coppia. E possono favorire una buona sessualità ma la sessualità poi è un tema invece leggermente a parte rispetto a questo ed è un qualcosa su cui vale la pena prima di tutto lavorare individualmente su se stessa su questo io credo che lei assolutamente ci possa lavorare eh, con autonomia se riesce a inquadrare bene la situazione se riesce a avere la giusta prospettiva però è importante che per fare questo quindi abbandoni almeno in parte quella tendenza aggressiva ostile a forzarsi nelle cose, a cercare di essere all'altezza delle aspettative di qualcun altro, a cercare di eh, arrivare a dei risultati in un modo eh, energico, quasi come se per fare le cose ci voglia più forza, mentre a volte tanti risultati, non si tratti di sessualità, questo è l'angolo della morale, ma eh, tanti risultati del in generale non si raggiungono tanto impegnandosi di più ma impegnandosi diversamente impegnandosi in modo più agile e andando a beccare quel punto preciso su cui serve andare a far leva se c'è qualcosa che non funziona non significa che ci deve mettere più energia significa che forse sta andando a premere nel punto sbagliato sta andando a eh, agire con una modalità che non è quella strategicamente più efficace questa cosa può essere fatta in modo molto più semplice di come la stiamo Vivendo fino ad oggi, e per riuscire però a essere semplici e diventare semplici, a volte ci vuole tanto, tanto impegno e tanto lavoro. Quindi mi raccomando, pretenda di più, pretenda di più non solo nel avere più piacere nella sessualità, ma pretenda di più nel meritarsi un rapporto con se stessa più amorevole, più desiderabile, più pacifico. In cui volersi bene e in cui provare a regalarsi delle sensazioni delle esperienze più piacevoli con se stessa io nella mia risposta eh, spero di aver dato qualche input utile per cercare di lavorare sulla propria sessualità sul proprio orgasmo per cercare di rigirare un po' meglio la prospettiva su quella che è la sua difficoltà attuale, e per cercare di iniziare a lavorare da sola in autonomia su quella che è la sua difficoltà nella sessualità, parlando soprattutto prevalentemente di difficoltà a raggiungere l'orgasmo, che, secondo me, è il pezzo centrale che è stato trascurato in passato e che invece va, va elaborato e va, va risolto per riuscire ad avere accesso a una sessualità piacevole, che poi quindi diventi anche più. Eh, desiderabile con il suo partner e quindi più eccitante e quindi ulteriormente ancora più piacevole e che quindi permetta di vedere questo quest aspetto della sua dimensione personale più risolto no? ed è una cosa su cui assolutamente si può andare a lavorare eh, ci può lavorare in autonomia se poi avessi difficoltà eh, provi a contattare eh, se contatta me o comunque un qualunque psicologo specializzato in psicoterapia e in sessologia, la può aiutare a lavorare su questa cosa. Ma ci lavori prima di tutto autonomamente perché secondo me gli strumenti per lavorare su questo ci sono. Mi raccomando, non cada nell'errore di essere controllante o ostile. Questa è una cosa che probabilmente le viene molto spontanea, magari non c'è nulla di male, tutti noi abbiamo un certo grado di controllo e eh, chi più, chi meno, facciamo questa cosa. Il problema non è tanto farlo e saperlo fare, il problema è non accorgerci del modo in cui a volte preferiamo questa, questa strategia ad altre, mentre invece ci sono anche delle altre alternative, ci sono anche dei modi più delicati, più gentili, che a volte magari ci accorgiamo di metterli in pratica con gli altri, ma la persona prima di tutti con cui sarebbe importante essere gentili siamo noi stessi, soprattutto quando facciamo l'amore con noi stessi, perché sennò che amanti di noi stessi siamo, no? battuta a parte spero che quindi il mio messaggio sia chiaro se quello che ho detto nel video non fosse sufficientemente chiaro c'è un articolo su dottorvalerio.com che spiega un po meglio quello che ho detto e magari aggiunge qualche dettaglio che magari purtroppo mi sono perso un po per strada con questo è tutto io sono Valerio Celletti e ci vediamo nel prossimo video